Italia Zulu 4, Victor Quebec si arrà. Italia Giulu 4, Victor Quebec si arrà. Ok, buonasera Angelo, 5-9 più più, 5-9 più più, mi sono fermato proprio per darti il rapporto perché arrivi veramente forte, fortissimo, a te il cambio. Ok, ti ringrazio Angelo, Italia Zulu 8, Whisky Golf Sierra, qui nome operatore Alessandro, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, eh, stazione in QRP, 5 w a te il cambio. ok di riprendendo se anch'io uso l'EPT817 l'antenna è una Yagi, due elementi a circa 20 metri da terra un tralicetto a 20 metri eh, guarda questa sera ho deciso lo tiro fuori lo uso un po in casa tanto per farlo lavorare visto che il tempo è brutto Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra per Italia Zulu 8 Whisky Golf Sierra Okay, grazie a te Angelo, guarda eh, ti anticipo, ho fatto il video, poi te lo passo, visto che hai su QRZ l'indirizzo mail, eh, te lo passo, eh, lo pubblico su YouTube e poi ti passo il link, se per te non è un problema. Ok, grazie ancora, ciao. Ciao, grazie a te, alle prossime, Ciao ancora.